ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di una sessione solo a inviti che eh, dovrete anche cambiare eh, se proprio vedete che non vi riesce in quella sessione. fate vari cambi di sessione perché eh, dovrete trovare anche una sessione giusta in primis poi avete bisogno di un, un sacchetto di pazienza. Compratelo in Ferramenta, non lo so dove pare. Pure al supermercato la vendono. Pazienza, e, e il centro operativo mobile, ragazzi. Allora, per fare questo glitch dovete stare vicino alla vostra Sultan. Premere triangolo mentre state salendo. Tenete premuto il tasto option e quando il giocatore posa la mano destra sullo sterzo accelerate e rilasciate il tasto option ragazzi questo è l'unico metodo giusto per poter fare questo glitch mi serve pure un po' di bucio di culo perché quello non manca mai anzi non deve mancare perché sennò i glitch non li fate però eh, è realmente così il glitch ragazzi è sempre il solito glitch difficile in culo che c'è stato finora quindi a questo punto ripartiamo come vedete neanche a me riesce così alla prima volta non è che, che so il dio dei glitch o cosa quindi a questo punto riproviamo nuovamente entriamo nel centro operativo mobile tasto triangolo vicino all'auto girate l'inquadratura così vedete bene premete option e r2 e rilasciate option ragazzi lo dovete appena toccare r2 se tutto andrà bene avrete l'auto duplicata quindi come vedete in questo caso io oltre un po di pazienza un po di bucio di culo e la sessione giusta sono riuscito a duplicare il veicolo a questo punto ragazzi che cosa dovete fare uscite dal centro operativo mobile questo è il passo che cambia in questo glitch ragazzi è un passo mh, completamente diverso da quello che c'era prima quindi quando siamo fuori dal centro operativo mobile dobbiamo essere presidenti ovviamente e richiedere un faggio ragazzi, dobbiamo richiedere un faggio quando eh, comunque andiamo a richiedere il faggio dobbiamo richiedere un paio di volte perché eh, non ce lo farà comunque spawnare subito a fianco quindi lo dobbiamo richiedere un paio di volte dopodiché lo rimandiamo in deposito e facciamo richiedi veicolo personale ragazzi andiamo a vedere andiamo in veicoli e facciamo richiedi veicolo personale quindi una volta che abbiamo fatto questo procedimento che abbiamo richiesto il veicolo personale automaticamente in strada ci spawnerà come state vedendo in minimappa l'auto che sarebbe l'auto che è dentro il centro operativo mobile ragazzi ma c'è ancora ovviamente dentro il centro operativo mobile quindi a questo punto noi prendiamo l'auto e la mettiamo in garage e questa auto è già salvata ragazzi mi raccomando usate targhe personalizzate perché è una buona cosa insomma è più consigliabile usare targhe personalizzate anche se in questo glitch non sono necessarie però voi usatele sempre non sono necessarie perché? perché le auto che noi andremo a duplicare prenderanno le targhe delle faggio quindi potremo anche non utilizzarle le targhe personalizzate però se le utilizzate è meglio date retta a sio allora a suo punto che dovete fare andate eh, io adesso vi faccio vedere nel centro operativo mobile che la faggio che io ho trasferito dal garage è venuta a finire dentro il centro operativo mobile ragazzi e qui siamo già a buon punto del glitch usciamo dal centro operativo mobile e dobbiamo comprare uno slot vuoto in quello che è il nostro deposito veicoli lo so, voi mi direte eh, ma dobbiamo fare questo passaggio tutte le volte Sì, sto passaggio lo dovete fare tutte le volte spenderete un qualcosina perché spenderete qualcosina in questo caso il guadagno netto delle vendite di queste auto sarà 600.000 ragazzi non sarà 900, non sarà 800 sarà 600.000 però meglio da incarcere le palle c'è, sicuro che è meglio di niente quindi a questo punto, quando avete comprato il eh, come si chiama lo slot vuoto, regà. Madonna, io oggi non, non c'è sto con la testa. Quando avete comprato lo slot vuoto dentro al centro operativo, vi troverete con, eh, con l'auto. Però non potrete andare né avanti né indietro. Per sbloccare questo veicolo dovrete andare in internet andate in Warstock, andate sul centro operativo mobile, andate sul terzo slot ragazzi e dovrete mettere nuovamente il deposito veicolo andate e qui premete X mentre tenete premuto R2 e fate anche triangolo calcolate ragazzi che dovete farlo tutto insieme ci serve una buona tempistica perché se non lo fate eh, non concludete un cazzo in pratica quindi andiamo a rifare il glitch io adesso qui me lo so fottuto però fortunatamente non avevo acquistato e quindi va bene così ritorniamo sul, sul terzo slot e facciamo deposito veicolo quindi tenendo premuto R2 facciamo X e velocemente triangolo ragazzi tenendo premuto R2 dovrà succedere questo che voi dovrete respawnare fuori con il vostro veicolo. se questo succederà sarete a posto l'unica cosa che dovrete fare a questo punto è rientrare dentro il vostro centro operativo mobile e ripetere il glitch il glitch come vi ho già detto è... non è semplice, non è difficile, ci serve solo un sacchettino di pazienza detto questo ragazzi spero che questo glitch vi sia utile vi riesca e un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti whatever put that on the cheddar man but in the meantime it's jimmy I bean time chase cheese rhyme till my voice give out this is it my niggas this is what we boast about now i'm here so shut your motherfucking mouth